Adesso non esageriamo, comunque come vedete il retro, il retro è più raffinato perché questo è un, sostanzialmente è un altro edificio. Quelli che avete visto davanti, da quello che ho capito, sono più recenti: erano fatti per i contadini, per i servitori. Questa è la parte sì, veramente signorile dal punto di vista architettonico. Oltre a questo, vedete che ci sono i balconcini in ferro battuto, non c'è solo quello di là. Linea marcapiano, oramai sapete cos'è: distinzione tra i due piani. Tecnicamente si chiama cornice, quello che c'è attorno alla finestra, quello, sì, eh, e poi la, ovviamente la torretta per vedere. Sì, sembra, se uno non, non sapesse che è la facciata della villa di dietro probabilmente non farebbe un po' fatica a metterle in connessione.